sempre io dal futuro volevo dirvi che questo video sta uscendo con almeno un paio di settimane di posticipo rispetto a quando è stato girato, sto molto meglio eh, non mi brucia più lo stomaco o quasi ma soprattutto una cosa molto bella per me che, che volevo dirvi è che da questo video eh, ritorno alla lista dei regali perché il 21 aprile è il mio compleanno <coughs> e muoio dalla voglia di fare la lista regali eh, sì certamente volevo dire il video dei regali <ride> il video apertura dei regali di compleanno anche se fa 50 visual non mi importa non ricordo e spero che qualcuno di voi vorrà partecipare al video dei regali sia che fosse con qualcosa di personale come fanno le persone che mi conoscono da più tempo ma per aiutare quelli che mi conoscono da meno vi metto qui sotto la lista Amazon guardate qui sotto l'info box grazie, buona visione Salve a tutti anime colorate, benvenute in questo nuovo video, sto girando due video nella stessa giornata, quindi se mi vedete ugualmente bruttino, trascurato e con le labbra spaccate sapete il motivo. Questo è il video in cui colei che non deve essere nominata mi sfida a nomi cosa città. Devo dire che è andato veramente molto bene, sono fiero di me stesso per essere uno che non... Mm, da alcun tipo di studio scolastico universitario da più di dieci anni, ma mm, smetto di cianciare e vi faccio vedere direttamente il risultato. Sto estraendo la lettera. N di modulo. Dimmiugno, mestiere con la lettera N. minatore Giusto, la parola minatore è corretta. È la prima volta che usi la parola minatore, quindi guadagni il doppio dei punti, ossia due punti per ogni lettera. Hai guadagnato quindi 16 punti. Continuiamo con la successiva categoria. Dimmi: oggetto, con la lettera L. Marmita. Giusto, la parola marmita è corretta. Dimmi: animale, con la lettera L. M. Marmotta Esatto, la parola marmotta è corretta Dimmi uno, nome proprio, con la lettera M Michele Complimenti, la parola Michele è corretta Dimmi uno, capitale, con la lettera M Madrid M. Molto bene, la parola Madrid è corretta è la prima volta che usi la parola Madrid, quindi hai guadagnato 12 punti. La partita è finita. Hai messo in saccoccia 74 punti, con le parole Minatore. Marmita, Marmotta, Michele, Madrid. Una partita perfetta. Bene ragazzi, in questo video di cui tanto per cambiare non ho fatto la intro perché volevo provare il gioco per vedere se vi potesse piacere eh... abbiamo giocato a nomi città, abbiamo finito Ciao, sono Riccardo del futuro, ho notato che il primo video durava circa 3 minuti e mezzo questo vuole essere un intermezzo che proverà a fondere quelli che dovevano essere due video così per la vostra gioia vedrete due giochini in una volta quindi se state vedendo questo video vuol dire che la fusione è riuscita buona visione ci, ci riusciremo, riusciremo? Quindi, biscottata, f, torta, via con il tempo. Fetta. Corretto. Biscottata, fetta, torta. Hai guadagnato due punti. Andiamo al prossimo passaggio di parole. Torta, f, mi baglia. Non lo so. Oh no. Vuoi giocarti un jolly e scoprire una lettera in più? Sì. Ok, aggiungiamo una lettera. Hai cinque lettere gioie ancora da usare? Torta, F, A, Medaglia. Non lo so. Vuoi ripetere la parola? Non lo so. Che ne pensi? Vuoi giocarti un Jolly ora e ricevere un suggerimento? No. Devo scalare un altro tentativo allora. Rip Faccia? Faccia? Torta, faccia, medaglia. Hai guadagnato i due punti. Andiamo al passaggio di parole successivo. Medaglia, V, età. Bronzo. Corretto. Medaglia, bronzo, età. Hai guadagnato i due punti. Andiamo al passaggio di parole successivo. Sei arrivato qui con sei punti accumulati durante il gioco. Entriamo nell'ultimo passaggio di parole di questa partita. L'aria qui in studio è chiesa. Ti ricordo che non potrai usare jolly. Iniziamo. Età. La parola di mezzo inizia con... G. I. E finisce con... E. Qual è la parola di mezzo di quest'ultimo passaggio di parole? Giocare. Giocare. Giovane. Ah, giovane. Mi dispiace. Lo studio ti fa comunque un applauso. L'ultima parola... Ok. Si parte con una nuova partita. Massima concentrazione. La prima parola è... Giardino. La parola di mezzo che devi indovinare inizia con la lettera. N. La terza parola collegata è... Sette. Non lo so. Mm. Vuoi aggiungere una lettera all'inizio della parola che devi indovinare? Dammi un suggerimento. Giardino. N. A. Ah. Sette. Nautico, buh. Nautico? No, non è quella giusta. No. Riprova. Giordano, vuoi dirti un jolly? Sì. Va bene, aggiungiamo una lettera. Disponi di 5 lettere jolly al momento. Giardino, M, A. Nano. No. No. no, non è quella giusta. La parola di mezzo era Nani. Eeeh... Nani, nani, sette. Peccato non hai guadagnato nessun punto. Sette. Chi? Due. Peccati! No, sbagliato. Dai! Peccato! No, non è quella giusta. E eh, va fa... Mm. Che mi dici di un suggerimento? Sì. Ok. Aggiungiamo una lettera. Ultimo tentativo. Sette. T. E. Gola. Peccati! Allora. No, non è quella giusta. Eh, non ho detto... La parola di mezzo era peccati. Bene, ragazzi. F. Lacrime. Fenice. Sbagliato. Riprova. Non lo so. Mh. Mm. Che ne dici di un suggerimento? Sì. Ok, aggiungiamo una lettera. Felicità. Sbagliato. Ma vai. E Desideri utilizzare un suggerimento e scrivere una lettera in più? <coughs> no. Va bene. Ultimo tentativo. Gola. F. I. Lacrime. Felice. V. Felice. No, non è quella giusta. La parola di mezzo era fiume. Gola, fiume, lacrime. Iniziamo. Lacrime. La parola di mezzo inizia con S, A, e finisce con E. Qual è la parola di mezzo di quest'ultimo passaggio di parole? So sole. L'ultima. Parola di mezzo, E. Sole Salate. Emo. Eh, ma... Mi dispiace, lo studio ti fa comunque un applauso. Che ne dici di un'altra partita? No, grazie. Va bene, buona giornata. Bene, ragazzi, girerò la intro quanto prima. Spero che il video vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Scusatemi. I capelli orribili e le labbra spaccate, ma non sto benissimo in questo periodo e appena bevo mi brucia lo stomaco. Eh, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!